quindi anni fa con metodi che sono, sembrano sare, raccontarli sarebbe come raccontare la preistoria, adesso con forme più evolute, sono stati digitalizzati processi importanti, da Brescia ma anche processo, eh, la, la, la, processo NAR, processi, l'omicidio del giudice amato, insomma vari processi che hanno permesso incrociando i dati di accelerare, di dare, di dare vita a, a, poi alle, alle memorie che sono state presentate in procura e al fatto che la procura, lo ricordo, la procura generale avvocando a sé il, tutto il fascicolo abbia deciso di proseguire le indagini così come ha fatto, ripeto, in maniera estremamente approfondita e importante credo anche grazie, anzi sono sicuro, anche grazie a un, a un pool di, di avvocati insomma, veramente per noi eh, insomma, che, che, ci da, che, ci da, che ci ha dato grande fiducia ecco. non so se ho risposto se ho un po' allargato grazie Andrea eh, ti, ti faccio una domanda che un po' ti, eh, te la sei un po' chiamata insomma. ti chiedo di, di raccontarla bene come, hai fatto, come sai fare come hai fatto anche in udienza ti chiedo di raccontare eh, la storia della tonnara di Via Gradoli perché si chiama Tornara, e di questa fuga stranissima raccontata, come se fosse stata raccontata da un pessimo film, di un bisogno fisiologico che fa scappare i terroristi. Sì, innanzitutto, ecco, Via Gradoli è stato uno... A Roma, dei... eh, Siamo a Roma. Sì, siamo a Roma, siamo in una via eh, di una zona di Roma, eh, già nota... Eh, perché nell'aprile del 1978, in pieno sequestro Moro, eh, una perdita d'acqua eh, del bagno di questo appartamento, che era una delle basi importanti delle Brigate Rosse durante eh, i 55 giorni del sequestro Moro, appunto. Questa perdita d'acqua disvela l'esistenza di questo covo, irrompono le forze dell'ordine e trovano all'interno una Santa Barbara di armi, documentazione dell'organizzazione e quant'altro. Quindi nel 78 questo luogo di Roma, via Gradoli, al civico 96, eh, assurge già agli onori delle cronache rispetto al sequestro Moro. E questo si sapeva. Come Covo delle, BR. Come covo delle Brigate Rosse, cioè di un'organizzazione che non ha nulla a che fare con la strage di Bologna e con i processi di cui stiamo parlando. Non sapevamo però, e questo è il, il salto di qualità, che eh, qualche anno dopo, non molti anni dopo, nei primi anni Ottanta, a Roma si celebra un processo contro l'organizzazione di estrema destra NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, è l'organizzazione eh, a cui appartengono Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Giorgio Vale, Gilberto Cavallini, gli autori della strage del 2 agosto, i primi condannati definitivamente, l'ultimo che ho citato in primo grado, e in quel processo emerge l'esistenza di, di due covi dei NAR in via Gradoli. Quando? E questo è importante. Nell'ottobre 1981, quindi eh, due anni e mezzo dopo, i fatti brigatisti del dell'aprile 1978 ci accorgiamo di questa sentenza che citava l'esistenza di questi covi in via gradoli e eh, partiamo alla volta dell'archivio della corte d'assise di roma dove individuiamo tutti gli atti di quel processo e i sequestri fatti nei covi nar di via gradoli siamo nel 2019 e facciamo questa attività di indagine, quindi difensiva, recuperando questi atti, che poi passeremo alla Procura Generale che svilupperà sul punto le indagini. Ci rendiamo conto, vedendo questi atti, che inarano due covi in via Gradoli e uno proprio al civico 96. E allora davvero è curioso, e la curiosità aumenta, perché è un po' come una sorta di puzzle che vede incastrarsi dei pezzi e nasce la curiosità di vedere se ci sono altri pezzi. Roma che si... non è piccolissimo. Roma cioè... esatto, ha 3 milioni di abitanti. No? Allora, i gruppi terroristici non ce ne sono, grazie a Dio, a migliaia. I gruppi terroristici sono pochi. Allora, io in matematica non ero particolarmente brillante, ma un po' di statisticamente conti statisticamente le sono bassissimi. 3 milioni di abitanti, diciamo 2 milioni di immobili, così giusto per andare a spizzichi e a Bocconi. Alcuni gruppi terroristici, beh, gruppi di segno opposto a distanza di pochi anni, scelgono esattamente la stessa via, le stesse palazzine gli stessi appartamenti. Ecco allora che nasce la curiosità di vedere a quali società fanno capo quelle palazzine. Ci rendiamo conto che le società fanno capo ad alcune persone, alcune persone sono fiduciarie del servizio segreto civile dell'epoca e eh, delle società che lavorano a loro volta con le società proprietarie e che hanno in gestione quelle palazzine sono ufficialmente sulla base di atti di, eh, di alta amministrazione dello Stato società di copertura del servizio non perché lo diciamo noi ma perché l'hanno detto rispettivamente il prefetto Stelo e il prefetto Masone in atti ufficiali Acquisiti dal Parlamento Italiano e dal CESIS, il comitato appunto che si occupa di servizi segreti. Allora, incrociando sostanzialmente i dati dell'inchiesta sull'omicidio, lo sequestro omicidio di Aldomoro, dell'indagine NAR 1 cosiddetta, e dell'indagine sullo scandalo dei fondi neri del SISDE, emerge... L'esistenza di una logistica sostanzialmente riferita a gruppi terroristici molto diversi tra di loro, che operavano tuttavia in un contesto di condizionamento della vita pubblica e democratica della nostra Repubblica. Ecco, questo è l'affer di Via Gradoli. Perché una tonnara. Ecco, è una definizione del dottor Palma, questa quindi non voglio rubare i diritti d'autore al pubblico ministero del processo, ma una definizione veramente felice perché, perché nessun gruppo terroristico minimamente lucido avrebbe mai scelto di mettere un covo in una via, attenzione, che ha forma di ferro di cavallo, ha un'unica uscita, e quell'uscita se viene bloccata sostanzialmente impedisce ogni via di fuga. Quindi è una scelta come dire, strategico di sicurezza. Eh, io che con l'Avvocato Giampaolo all'epoca seguì la vicenda dell'omicidio Biaggi per, la parte, per una parte civile, ma anche guardando la storia del terrorismo nero, cioè qualunque gruppo terroristico sceglie dei luoghi che consentono plurime di vie di fuga che consentono la creazione di meccanismi di sicurezza nella, log nella logica del terrorista, c'è anche quella di dover fuggire in caso di operazioni di polizia. Ecco, lì si sceglie il luogo meno indicato eh, per non essere fermati. Mm, il luogo meno indicato eh, dove viene fatto, e qui l'episodio che citavi tu, un appostamento, Troviamo anche gli atti di questo appostamento, quindi questura di Roma, eh, un'operazione dove individuano Giorgio Vale e Francesca Mambro a bordo di una eh, Alfa, mi ricordo color marrone metallizzato, vedono questa, questa macchina parcheggiata non lontano dal Civico 96 e quindi c'è un appostamento finalizzato a vedere e ad arrestare i due, i due terroristi neri. Eh, L'operazione dovrebbe essere semplice, c'è un appostamento in un appartamento, quindi c'è qualcuno che guarda eh, i terroristi che escono sulla pubblica via, sono in contatto con una pattuglia che chiude la cosiddetta tonnara, e quindi dovrebbe essere tutto semplice, le forze dell'ordine scendono mitra in mano, questo ci è stato raccontato dai protagonisti di questa operazione, su via Gradoli, avvertono i colleghi che stanno nel punto di chiusura della strada nel frattempo i terroristi fanno il loro bel ferro di cavallo e magicamente riescono a defluire sulla Cassia e ad andarsene la risposta che ci è stata data è stata definita dal dottor Palma in sede di requisitoria finale una sorta di insulto al, al buon senso e alla logica stessa delle cose è stato che proprio in quel momento fatalmente eh, l'autista dell'autoveicolo dell delle forze dell'ordine della polizia ha avuto un bisogno fisiologico che ha impedito l'attivazione la, eh, in, in realtà guardate c'è un atto che secondo me parla chiaro è una relazione di servizio che è agli atti che è stata prodotta dove si dice sostanzialmente che in quel momento come dire, il contatto tramite eh, comunicazione radio non si capisce anche lì bene come risulta interrotto Allora, anche qui la logica allora, si sa prima che probabilmente due terroristi sono lì si identifica il numero di targa dell'autoveicolo e la tipologia di autoveicolo allora, senza essere un membro delle forze dell'ordine se faccio un'operazione e ho già questi dati a mia disposizione nel momento in cui quel veicolo transita nel punto come dire, di, arre di potenziale arresto cioè non mi serve neanche necessariamente un walkie-talkie o una radiotrasmittente. So già chi sono, in quella via non transitano 2000 autoveicoli al minuto, cioè lì succede qualcosa di strano che si ripete in un altro covo ben distante in via Washington a Milano. Nella, in una situazione molto simile a quella che vi ho descritto dove gli stessi terroristi non vengono fermati e anche in quel caso via Washington, mi pare il civico ai 47, risulta essere una sede questa volta, avere una sede al piano di sopra rispetto all'appartamento occupato dai terroristi del servizio segreto militare questa volta. Che cosa, se ne, che cosa la procura generale conclude essere accaduto? Che sostanzialmente la logistica dei terroristi viene garantita da eh, strutture, punti, diciamo, zone franche in cui i terroristi sanno di potersi muovere con grande agilità. Domanda, tutti i terroristi sapevano? Risposta che mi do io è eh. non necessariamente, certo. non necessariamente tutti. Ma qualcuno sì. Se ricordo bene Andrea nel caso del, del covo di Washington a Milano eh, le perquisizioni vengono fatte una settimana dopo lasciando il tempo ai terroristi di ripulire e di portare via tutto. Chissà cosa c'era lì. Allora, la cosa incredibile di quell'episodio, Filippo, è che ci sono delle intercettazioni telefoniche, perché il telefono di quell'appartamento era intercettato, in cui i terroristi che lo occupano parlano con altri membri dell'organizzazione e parlano di un borsone d'armi da portare via. Per cui eh, le abbiamo queste intercettazioni e la cosa incredibile è che sulla base di, come dire, ascolti dove si parlava di armi di borsoni che bisognava portare fuori nessuno si attivi diciamo, in modo tempestivo per bloccare queste persone e questo non è, un, non è pensabile può, può accadere una volta perché tutti possiamo sbagliare tutti possiamo fare valutazioni anche magari talvolta non si arrestano le persone perché c'è una logica investigativa che preferisce lasciarle spostare, lasciarle muovere per arrestare più terroristi quindi non fermi un soggetto perché ritieni che se lo segui e i contatti che lui ha con altri membri dell'organizzazione ti consentiranno di moltiplicare l'esito positivo di un'investigazione e di un'attività di, di polizia questo quindi può essere anche frutto di un errore quando lo vedi ripetere sistematicamente con gli stessi soggetti su tutto il territorio nazionale non è più pensabile sia frutto del, del caso o della sfortuna. L'episodio del bisognino fisiologico io non, non lo considero eh, sinceramente neanche, non, non mi fa nemmeno ridere perché purtroppo eh, l'occupazione del, del covo di via Grado 90, del, di via Grado, 65 era era il secondo covo, avviene il giorno precedente a uno dei fatti più di sangue, più terribili, dove persero la vita eh, due appartenenti alle forze dell'ordine, per mano dei terroristi che occupavano quel covo lì. E io devo dire, eh, le fotografie del corpo di Francesco Straullu le ho viste nel fascicolo e sono fotografie non, non diverse da quelle delle vittime della strage alla stazione centrale di Bologna perché il corpo di quella persona fu letteralmente distrutto e lo hanno fatto apposta perché lo, lo hanno poi dichiarato i terroristi che facevano parte del comando, vado a memoria Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Walter Sordi, ehm, Alibrandi e anche qualcun altro attaccano questa, questa ritmo sul, sulla quale c'erano questi due poliziotti, Francesco Straullo e Ciriaco di Roma, la crivellano letteralmente di colpi d'arma da fuoco, quindi avevano già assassinato queste due persone, ma non contenti, avevano inizialmente ipotizzato di comperare una lancia, una, una punta acuminata e di piantarla nel cuore di Francesco Straullo. Non fecero questo gesto, usarono però, eh, a Librandi usò un fucile con proiettili trancianti, puntò a distanza ravvicinata la testa di Francesco Straullu. Ecco, Francesco Straullu era un poliziotto le cui attività di indagine ho avuto, devo dire, l'onore mi viene a dire di, eh, di leggere, il quale aveva capito due o tre passaggi che legavano le attività dei NAR al 2 agosto 80, dei passaggi chiave che credo avrebbe sviluppato eh, in fretta e avrebbero portato in quel momento storico a dei grandi risultati. Lo scelsero non per questo, come scelsero Filippo Mario Amato, un magistrato che aveva visto molto in avanti e che avrebbe potuto forse... Evitare. Mario Mato viene ucciso due mesi prima della, della strage di Bologna, da un comando guidava la moto Ciavardini, Cavallini era dietro, e gli spara la Tempia, e Mario Mato appunto indagava sul terrorismo nero, e in particolare la sua, la sua ipotesi di lavoro, unico, lasciato solo dallo Stato, le sue denunce al Consiglio della Magistratura non vengono... Ascoltate e indagava sull'ipotesi che eh, l'universo del terrorismo nero fosse un universo eh, collegato e che quindi non ci fossero gruppi spontaneisti, lo, lo, ma semmai delle, delle, dei mercenari o dei giovani militanti pagati per... Eh, e come diceva Andrea prima, eh, no, non, tut, non tutti sapevano a quale gioco, a quale gioco appartenevano. Ecco, questo. Però c'era eh, la convinzione è che se. Eh, la convinzione, diciamo così. L'idea non, non, non, non processuale è che eh, se eh, Mario Amato non fosse stato ucciso, probabilmente non ci sarebbe stata la, la strage alla stazione di Bologna. Sì, questo è il processo Filippo degli ugossisti e dei Mario Amato. È il processo certo. di uomini delle forze dell'ordine che sacrificano la loro vita nella polizia di stato nell'arma dei carabinieri e di uomini delle forze dell'ordine che tradiscono il mandato eh, conferito lì dalla costituzione quindi giusto per ecco, un po semplificare certo. i buoni e i cattivi sono nei, negli snodi chiave di questa storia copresenti c'è chi subisce gli effetti e chi eh, li produce Mario Amato, nel, in questa diciamo, mia semplificazione, eh, fatta per, per farvi un po' capire, la, la, perché sono vicende molto complesse, Mario Amato è un magistrato che viene assassinato il 23 giugno 1980 al centro di Roma. E chi lo, lo assassina e verrà condannato è Gilberto Cavallini. Eh, Gilberto Cavallini, dei NAR, eh, parte da Treviso, dove avevano la loro base a Villorba di Treviso, e eh, sulla moto guidata da Luigi Ciavardini, altro membro dei NAR e di terza posizione, assassina eh, con un colpo di pistola sparato da Tergo il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Mario Amato, che indagava su che cosa. E, era, e questo in modo chiaro lo mette a nudo questa istruttoria, questo processo anche questo dovrebbe far riflettere perché arriviamo a capire bene dove era arrivato il dottor Amato nel 2022 anche qui io mi so, ma non mi risolverò in questa mia domanda perché? perché solo adesso in modo così netto e chiaro capendo che un, uno snodo chiave di questa vicenda è il sequestro di armi che Mario Amato fa nel covo di via Alessandria 129 a Roma, dove ci sono delle armi, poi, bombe a mano, fucili mitragliatori, pistole, munizionamento vario, e l'analisi che viene fatta già all'epoca su queste armi le riconduce alla rapina Omnia Sport, posta in essere da Inar, le riconduce a un altro covo trovato ad Acilia, riconducibile a terza posizione e però via Alessandria 129 è anche un luogo diciamo, riconducibile all'universo eh, eversivo e a uomini di avanguardia nazionale ecco, questa è l'indagine del dottor Mario Amato in quella circostanza viene arrestato anche Giuseppe Dimitri elemento di terza posizione ma proveniente da avanguardia nazionale, definito di cieca fede avanguardista, e in quell'occasione vengono sequestrati a Peppe Dimitri dei dattiloscritti di una rivista che si chiamava Confidenziello, Confidential, perché veniva, lo dico nelle due, due accenti, perché veniva stampata in lingua francese, in lingua inglese e in lingua spagnola, e diffusa anche, oltre che in Spagna, in Argentina un luogo importante anche in questo processo confidenziale aveva sede la società eh, perdone la sì, la società eh, che che, che stampava pubblicava questa rivista che io ho avuto anche modo di, di leggere vari numeri questa rivista è una rivista di intelligence non di basso livello cioè che si nutriva di informazioni importanti ehm, ha un eh, direttore che è Adriano Tilger e eh, una figura centrale che è il padre di lui che è Mario Tilger, lo abbiamo eh, detto più volte anche durante l'istruttoria, risultato affiliato alla loggia massonica P2. Abbiamo prodotto tutta la documentazione su questo nel processo con la funzione chiaramente di integrare la prova. Abbiamo anche prodotto, e qui c'è il grande lavoro della mia collega avvocato Merluzzi, che ha fatto un, un enorme lavoro negli archivi del Tribunale di Roma, anche l'indirizzario dei destinatari di questa rivista, che parla molto chiaramente, c'è l'Icio Gelli, ci sono vari elementi affiliati alla loggia massonica P2, e ehm, ahimè c'è anche il Ministero della Difesa. E il Ministero della Difesa paga l'ultimo abbonamento eh, dopo eh, l'omicidio del dottor Mario Amato. Quindi, che cos'è questa realtà? Eh, che cosa scaturisce da via Alessandria 129? È il periodo in cui siamo, nel, ripeto, il 14 dicembre del 79, il giorno del sequestro in via Alessandria 129, un mese prima c'è una rapina importante, fatta a Roma da Inar, da uomini di terza posizione e da uomini di avanguardia nazionale. Nell'ottobre precedente un'altra rapina che ha la stessa come dire, composizione di sigle è il periodo in cui è in gestazione anche la strage del 2 agosto 1980. Allora, chiaro, questi sono elementi che il processo adesso... La, la Corte valuterà, ma sono stati ampiamente presentati, eh, ammessi con ordinanze dalla Corte stessa e saranno oggetto di valutazione della prova, ma ci sono ordinanze ammissive che parlano di rilevanza di questo materiale prodotto dalla Procura Generale e dalle parti civili, quindi questa è, come dire, la, la, in qualche modo l'omaggio, se così possiamo dire almeno, fuori dalle aule giudiziarie, l'omaggio postumo che il mondo giudiziario e un istruttore giudiziario rende all'intelligenza e all'acume investigativo di Mario Amato e dei suoi collaboratori. Ecco, questo però eh, si coniuga anche con... La storia dell'isolamento di quest'uomo che è stata anch'essa oggetto dell'istruttoria, perché Mario Amato venne totalmente isolato all'interno della Procura di Roma, eh, attaccato anche da colleghi eh, dell'epoca, eh, tra questi c'era anche il padre del terrorista Deinar Alibrandi che era magistrato all'interno della Procura, quindi questo era il contesto dove operava il dottor. Mario Amato abbiamo prodotto nel processo tutti, tutti i suoi esposti cioè tutta la ricostruzione di quello che gli accadeva intorno ed ecco che quindi quel discorso che vi facevo prima cioè esistono i Mario Amato ed esistono altri magistrati allora io credo che il discrimine è molto semplice in realtà quale sia in questo paese si diventa eroi se si fa il proprio dovere. Questa è la cosa terribile, cioè si diventa degli eroi solo perché si fa il proprio dovere, come l'hanno fatto Falcone e Borsellino, e eh, sembra quasi che fare il proprio dovere in alcune situazioni eh, delicate implichi necessariamente l'eliminazione fisica o l'eliminazione professionale a volte può essere non meno efficace di quella fisica cioè qualcosa che impedisce radicalmente a chi fa ripeto il proprio dovere di poter arrivare a delle verità investigative e quindi giudiziarie importanti e gu si guardi il caso tutto questo accade sempre filippo nei reati che hanno una matrice politica perché la strage di cui parliamo in stazione quelle precedenti e la strage io ritengo anche del, di Capaci, le famose menti raffinatissime. No? C'è una matrice chiaramente diciamo, sistemica, cioè no, non è l'azione di un singolo, di un gruppuscolo, di un piccolo gruppo. C'è un tessuto che favorisce, aiuta, coaduva, garantisce, eh, garantisce i depistaggi, le protezioni. Questo oggi lo possiamo dire, un tempo fa, non lo, qualche decennio fa, era un'ipotesi, un'intuizione. Oggi tutto questo, tutto sommato, è provato, è stato, come dire, abbastanza, tolgo abbastanza, messo a nudo anche in questa ultima istruttoria, così come in quella di Brescia, su Piazza Loggia. c'è cioè una criminalità sistemica, ci sono dei gruppi di fuoco, ci sono delle filiere di potere massonico e istituzionale che tradiscono la Costituzione Repubblicana. E questo è il, il discrimine. Io giuro fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle leggi repubblicane. Non giuro fedeltà all'Hotel Excelsior di Via Veneto, al Gran Maestro Venerabile della P2 Licio Gelli. Ecco, noi troviamo legami di doppia fedeltà, dove si risponde non alla legge, ma anche ad altre logiche che non hanno nulla a che fare col principio di legalità. Questo è il tema che abbiamo sviscerato e che la Procura Generale ha scandagliato e ben spiegato in questo processo ai mandanti. Eh, un processo che eh, lancia delle domande al popolo italiano, perché insisto su questo concetto, tutto questo è avvenuto in democrazia e fino a oggi, fino a questa istruttoria, persone come Paolo Lambertini e i familiari delle vittime in primo luogo e tanti cittadini in secondo luogo non hanno potuto capire appieno il perché i loro familiari o i loro concittadini siano stati sacrificati in questi che ho definito altari trasparenti cioè dei luoghi dove si sacrificano vite umane in dei luoghi come avveniva nell'antichità, no? dove si sacrificavano in degli altari le vite umane ecco, è, noi abbiamo visto sacrifici di vite umane innocenti in degli altari trasparenti che siamo riusciti a vedere nella loro sagoma, nella loro forma, solo in questo processo e anche nei loro meccanismi di funzionamento, perché quegli altari hanno avuto un meccanismo di funzionamento una, una, fisi una fisionomia una dinamica. Ecco, questo dibattimento ci ha permesso di mettere a nudo questa dinamica. Ora dove porterà questo dibattimento? Io me lo sto chiedendo da una settimana. Ci porterà al 92-93, ci porterà a capire meglio alcune dinamiche che sono continuate in epoca successive, in un contesto non più come dire, dominato dalla guerra fredda, perché poi nel frattempo erano cambiati anche alcuni parametri ma alcuni fenomeni di violenza di quella matrice di quella natura si sono ripetuti e allora le alleanze sistemiche sono appunto state rinnovate in un contesto che è cambiato alcuni fenomeni di criminalità non comune non diciamo tipica ma atipica sono riconducibili a una come dire, filiera che parte da quelle esperienze cioè, credo che delle domande come opinione pubblica, come persone e cittadini attivi ce le dobbiamo porre eh, non con dei pregiudizi ma con dei parziali giudizi basati su implementazioni di prove, su acquisizioni di prove che fino a pochi anni fa non, non avevamo. Sono bastati cinque anni con tre magistrati motivati che non solo hanno fatto come dicevi tu il loro dovere, ma l'hanno fatto in un certo modo, credendo fino in fondo e mettendoci l'anima nelle cose. È bastata una, come dire, alchimia di un gruppo di avvocati di parte civile assieme all'associazione di familiari e alle istituzioni del territorio e della regione per creare un qualche cosa di inimmaginabile solo cinque anni fa. Quindi questo è forse l'elemento che ci deve far essere ottimisti, cioè si può fare molto, la digitalizzazione è uno dei nodi strategici che ci ha permesso di accelerare enormemente il tempo dello studio e dell'investigazione su questi fatti. Ci sono delle domande? Qualcuno vuole chiedere qualche cosa? Ecco, il microfono quale gli diamo? Vamos a darle ah, uno. de ellos. Allora, Buonasera a tutti e a tutti. Eh, innanzitutto voglio ringraziare il Comune di Casalecchio per aver fatto subito un'iniziativa di questo tipo. Poi parto con i ringraziamenti che non sono diciamo, scontati ai giornalisti, quelli dei giornaloni e quelli dei giornali più piccoli. La cronaca locale che ha seguito il processo non solo adesso ma negli ultimi cinque anni e anche a chi come Filippo in qualche modo è storico, ha storicizzato la sua presenza all'interno del processo. Agli, agli avvocati resistenti perché la storia e la narrazione di Via Gradoli è l'esempio di come quell'alchimia poi produce risultati. All'associazione 2 agosto che di fatto ha riaperto il processo, io sono il responsabile della CGL di Casalecchio, il sindacato confederale al vostro fianco sempre e in maniera perenne non solo la mattina del 2 agosto per fare il servizio d'ordine ma anche proprio da un, punto di vista, da un punto di vista emotivo faccio prima una considerazione rispetto al piano di rilancio democratico che è, è vero, secondo me va un po' più approfondito rispetto a quello che oggi, che oggi sappiamo, che non riguarda solo la convenzione de escludendum di un partito politico a cui veniva impedito di governare, che si sentiva già più protetto sotto l'ombrello della Nato che sotto altre, altre coperture, ma riguarda, che poi è andato al governo 15 anni dopo, ma riguarda una questione che è molto legata ai diritti sociali e civili, quella è stata la fine di ogni crescita salariale e culturale di tutti i lavoratori e le lavoratrici di questo paese. Ecco perché la CGL spesso si interroga su come poter essere diciamo parte attiva, spingitori di cavalieri diceva un comico di qualche anno fa rispetto a quello che stanno facendo, che stanno facendo gli avvocati e, e, e l'associazione. Eh, volevo farvi due domande, più che domande volevo sapere cosa ne pensavate voi rispetto anche agli ultimi, agli ultimi avvenimenti a qualche libro che è, da, che è uscito da poco. Innanzitutto dei lumi rispetto al documento Bologna e rispetto al ruolo dell'ufficio affari riservati e di Federico Umberto D'Amato che per chi eh, non lo conosce è quel signore che guida Tognazzi durante il romanzo criminale l'unico civile credo a cui la Nato ha intestato una piazza all'interno del quartier generale a Bruxelles D'Amato che in qualche modo all'interno del documento Bologna, scusate se dico delle cose che poi voi co le correggete veniva definito con il termine ZAF perché oltre ad essere il capo storico e una delle anime nere di questo paese era anche un esperto di cucina e scriveva ricette che probabilmente erano anche dei messaggi in codice. Ecco, questo Zaff che era il soprannome o il nomignolo con cui veniva indicato eh, D'Amato, in qualche modo rientra dentro quel, quel documento, se non sbaglio, ecco, diciamo, da quello che viene, che viene raccontato. Ecco, secondo voi i soldi di Gelli a Zaf servivano, so che la domanda è un po' retorica, servivano o sono serviti per la strage, per la strage del 2 agosto e eh, in, qualche modo, in che modo poi... Visto che questo signore è morto nel 96 e tutto quello che sappiamo è accaduto dopo il 92, in che modo, in che modo voi ve la siete legati rispetto alle stragi di Capace Zaff, per Zafferano, Ferano, eh. sì, sì, Zafferano rispetto alle stragi di Capaci Vida perché era originario no, di Marsiglia. Cosa che hai chiesto, il rapporto tra eh, le stragi di Via D'Amelio o quello che, adesso dicevi tu, eh, in ultimo quello che non abbiamo capito perché eh, D'Amato nel 96, dopo essersi congedato. C'è un appartamento in Francia con cui voi racconterete meglio di me. E non l'abbiamo mai sentito nominare nelle stragi di. Sappiamo di queste menti raffinatissime, io poi penso non dietrologo, penso male, faccio peccato come i classici. Però eh, il ruolo di Damato, che non è Amato, ma è l'anima nera dello, dei servitori dello Stato, sappiamo che era un uomo dell'istituzione, uno a cui sì. gli hanno affidato tutti gli incarichi più importanti che può avere una spia in campo militare e civile. Sì, no, non bisogna essere mai dietrologi intanto, mai, perché si rischia di guastare la parte come dire, buona delle cose. poi. No? E, beh, Federico Umberto D'Amato è nel capo di imputazione di questo processo, eh, è un concorrente deceduto, precisiamolo, in, nei processi penali con degli imputati viventi è possibile contestare a titolo di concorso un reato ed inserire nel capo di imputazione. Imputa, imputabili già deceduti, quindi anche, scomberiamo il campo dall'equivoco. Eh, io ho concluso l'anno scorso un processo sui crimini dei desaparecidos in, in America Latina eh, con 20, 23 condanne all'ergastolo, eh, nei capi di imputazione numerosi imputati concorrenti nei reati erano già deceduti e come in questo caso ne possiamo citare molti altri, quindi, niente di nuovo e di strano eh, anomalo sotto il sole, no? Perché poi si discute, si dice ma fanno il processo ai morti, si creano poi dei luoghi comuni che passano eh, e poi avrò io una domanda su questo per Filippo Vendemmiati, eh, perché sino è giusto fare in questo periodo storico soprattutto domande a, alla stampa e ai giornalisti. Ecco, Federico Umberto D'Amato faceva anche il giornalista, il giornalista esperto di, di cucina, però ecco, su questo delle, scrive delle parole molto intelligenti lo storico Aldo Giannuli, perché perché Aldo Giannuli sostanzialmente cosa sostiene? Adesso lo dice in modo ironico, ma è un'ironia in realtà che non deve far più di tanto sorridere. Eh, Federico Umberto D'Amato era un pessimo gourmet, scrive Giannuli, e eh, il ruolo del gourmet è una simpatica, eh, un simpatico paravento che serve a eh, come dire, dipingere l'immagine del poliziotto gentiluomo gourmet dedito alla cucina francese definisce il piatto con lo zafferano la rivelazione di Marsiglia lui era di Marsiglia c'è cioè questo piatto allo zafferano che lui definisce come il piatto che gli ha cambiato la vita ma al di là di questa eh, colorita immagine che il, il Damato voleva dare di sé, la cosa fondamentale è che in quell'appunto a Bologna, in quell'appunto che è nient'altro che il resoconto della movimentazione su un conto corrente, eh, aperto appunto facente capo a Licio Gelli alla UBS di Ginevra, sono transitati i milioni di dollari serviti eh, per finanziare la strage del 2 agosto 80 attraverso una come dire, complessa che è stata ricostruita in aula dalla pubblica accusa, eh, movimentazione di questo denaro, un milione di dollari anticipato in contanti da Licio Gelli e da altre tranche transitate in epoca, eh, in epoca successiva, entrano in gioco un prestanome di Licio Gelli, Marco Ceruti, entrano in gioco dei cambiavalute romani, che facevano passaggi estero su estero, eh, ricostruirlo ecco, qui non è semplicissimo, però c'è stata una, una decriptazione di tutto il documento Bologna e una eh, come dire, eh, ricostruzione dei flussi finanziari che la Procura Generale ha effettuato in indagine poi eh, in udienza e che ci parla appunto del finanziamento della strage avvenuto il 16 febbraio del 79, quindi un anno e mezzo prima, continuata in epoca successiva e dei bonifici chiave di, questa, di questi passaggi finanziari avvengono fra il 20 e il 30 luglio 80, con un saldo che avviene dopo la strage del 2 agosto. Allora, questo passaggio di, eh, di denaro è molto importante perché ci parla appunto del ruolo del finanziatore e degli organizzatori. Eh, Federico Umberto D'Amato era un uomo dei servizi di intelligence del Viminale da molto tempo eh, in rapporti con Avanguardia Nazionale, eh, abbiamo documentato vari episodi eh, dove i vertici di Avanguardia Nazionale e eh, abbiamo dei testimoni che ce ne parlano anche nel processo, avevano rapporti con quello che è stato definito da Vinci Guerra l'ufficio bombe e eh, quindi eh, Federico Umberto D'Amato è un uomo dell'intelligence, evidentemente non fedele alla Costituzione repubblicana, in quanto a sua volta affiliato alla loggia massonica P2, eh, in rapporti con altri protagonisti di questa istruttoria e di questo capo di imputazione. Ora chiaramente leggeremo come la Corte d'Assise motiverà eh, questa condanna, dovrà prendere chiaramente in esame anche la figura di Federico Umberto D'Amato questo non può non avvenire perché è nel capo di imputazione naturalmente per quanto riguarda la questione di capaci e, e via da meglio io ovviamente non ho delle risposte eh, se anche le avessi non, non le direi mai pubblicamente certamente ho una materia di riflessione con cui eh, misurarmi forse dei magistrati avranno, grazie a questa istruttoria appena conclusa, materiale per eh, lavorare e investigare su alcuni profili, ritengo non del tutto chiariti o non chiariti, di quella storia. E, una domanda per Filippo Vendemiati: come, come, ha, sì, come hai vissuto la complessità, come hai vissuto la, da giornalista il, la complessità di questo processo e come sei riuscito a raccontarlo nei servizi che hai, che hai fatto eh, e, e come sei riuscito a ovviare al problema anche tu del, del tempo che ci separa da questi fatti. Per, la, per spiegarli intendo. Ma c'era un maestro del, di giornalismo che era... Anzianissimo, che è morto da, da, da pochi mesi, che era l'ex direttore dell'ANSA, che si chiamava Lepri, personaggio incredibile, che ad una lezione di giornalismo durante l'esame per, per l'ordine eh, raccontò insomma, come, come, come comportarsi nelle conferenze stampa e in genere nei, eh, di fronte ad argomenti complessi, insomma, no? e, e lui quella volta fece una, una, un esempio che io poi utilizzo sempre. Insomma, no? E dice quando c'è qualcuno che parla, ad esempio l'avvocato Andrea Speranzoni, voi eh, seguitelo attentamente, scrivete parola per parola tutto quello che, che scrive, segnatevi, cercate di non passare, eh, di non perdervi nessun passaggio. Poi quando dovete scrivere voi, sintetizzare, fate una cosa, prendete il block notice e lo buttate via. Tutte le cose che mi sono rimaste in mente sono le più importanti. Cercavo, cercavo di fare questo, insomma, anche perché, anche perché i tempi, come tu sai, erano molto ridotti. Cioè noi in genere dovevamo fare un servizio per, per le 14 e quindi l'udienza finiva all'una e mezza. Quindi in genere eravamo sempre in coppia io e... E Michele, una persona straordinaria che faceva le riprese e anche il montaggio. Verso le 12.30 cominciavamo ad entrare in agitazione perché era il momento che uno doveva uscire, e cominciava a montare, però allo stesso tempo c'erano cose che stavano succedendo e quindi. Poi alla sera finiva alle 5:30. E quindi, i primi mesi è stata un po' una lotta anche con, giustamente con i responsabili del servizio dell'ordine che volevano liberare la sala, quindi poi siamo riusciti a conquistarsela, però eravamo sempre sul, sul filo del rasoio, quindi l'idea insomma che cercare di di ridurre, di ridurre, di semplificare. Italo Calvino dice che la, la, la, la semplificazione e la leggerezza è il contrario della superficialità. Ecco, il, il, il miracolo, il capolavoro è riuscire a essere proprio così, cioè riuscire a semplificare, a sintetizzare senza banalizzare e perdere le cose, le cose importanti, insomma. Devo dire, devo dire che in questo processo è stato molto utile il lavoro sia della procura che degli avvocati, insomma, no? perché le cose che hai raccontato tu questa sera sono il processo, cioè qui hai... Sprazzi del processo io li ho rivisti in questo, in questo momento, insomma. quindi anche la chiarezza espositiva e poi la, la ricchezza ecco, dei fatti, delle persone, delle cose che sono successe, sono, è un processo estremamente ricco da questo punto di vista. Insomma. Quindi, quando, devo dire, questo aiuta quando hai tante cose che succedono e poi vabbè, insomma, si tratta di scegliere quelle che tu giudichi oggettivamente più importanti, ecco, però eh, a volte ci pigli, a volte magari ti scappa, ti scappa qualcosa, altre, altre cose sei costretto a non raccontarle bene come vorresti perché non c'entrano. Ecco ad esempio a me è rimasta e mi piacerebbe tanto poterne parlare approfondire tutta la questione legata al delitto di Mattarella che è un episodio assolutamente incredibile, assolutamente incredibile, dove viene archiviata la, la posizione di un reo confesso, che è il fratello di, di, di, di Fioravanti, che viene riconosciuto dalla moglie di Mattarella. E perfino, perfino un magistrato della procura, non vi dico quale, mi ha detto, noi non capiamo i motivi di questa archiviazione. Dice un processo dove la moglie... Della, della, della persona che muore non viene creduta è, è, una, cosa in, è una cosa incredibile dell'assoluzione della della que, ecco, questa è una delle tante cose che non ho potuto raccontare perché oggettivamente ci avrebbe portato a ben altri scenari perché il processo dell'agosto ha raccontato anche del, del delitto Mattarella perché eh, eh, Fioravanti e Cavallini sono stati assolti per questo delitto di fronte a prove Francamente, molto, molto non abbiamo capito se sta per essere riaperto. Se è di nuovo archiviato, questo, questo è una. Questo, non lo sappiamo perché la competenza si... è, è a Palermo. Mi piacerebbe che fosse, che fosse riaperto. Ecco, questo... Spero di, di non avere reso falsa testimonianza. <ride> Bene, forse allora. Chiudere. Paolo vuoi dire qualcosa? Ti chiedo solo una, una cosa al volo perché poi magari ci è, è sfuggita insomma, no? anche questa sera. Il lavoro incredibile che voi avete fatto per, per arrivare a questo processo, un processo ricordiamo strappato coi denti, perché questa era un'inchiesta un che destinata all'archiviazione all e che poi è stata avvocata dalla Procura Generale con grande coraggio, devo dire, e però alla fine i motivi c'erano. Con grande, i i eh, ci con sono grande tutti. lungimiranza anche, credo, esatto. perché, perché poi c'è stato, stato sicuramente un lavoro da parte della Procura, di tutti i suoi collaboratori, quindi Guardia di Finanza, insomma, tutti, però che ha portato tanti elementi, ha portato a, a recuperare quel famoso fogliettino documento Bologna, ritrovarlo nel, nel pieno della sua delle sue potenzialità. E poi, e poi il, filmato. il filmato. Il filmato grazie in questo caso ha Anche quello è stato una delle fonti la... di prova più importanti collegato al riconoscimento della moglie I... perché poi la moglie dice sì a lui e devo dire che... Ed è nel stato processo... uno dei momenti in cui... Più forti di tutto il processo. Andrea non l'ha detto ma io lo posso dire non sono l'avvocato. Certo. Noi abbiamo detto beh insomma qui c'è una un qualcosa di solido per arrivare probabilmente a un certo tipo di, di sentenza eh, la Dove complessità è stata tanta il, eh, sono comparsi i famosi nomi di questi prestanomi che invece non erano mai comparsi, no? tutti i di dinunzio il fatto che Bologna eh, faccia, il documento Bologna faccia riferimento a dei fondi del Banco Ambrosiano Andino, quindi stiamo parlando di si comincia a capirla complessi cioè, anzi, noi non abbiamo, abbiamo capito che è complesso ma noi cercavamo gli appunti di, di Filippo da recuperare nel cestino per avere, non c'erano comunque no, non c'erano, li ha presi qualcun altro per avere delle chiavi lettura perché ogni 30 secondi usciva un nome e questo è una, una, una un rete fittissima insomma. Eh, sì, il, il nostro lavoro io non mi prendo questo merito l'associazione non sono io insomma, sono altre persone più, più di me sì, ha avuto questa lungimiranza tanti anni fa, ha avuto anche un appoggio uno, uno del, ti, ti interrompo Sprengo. perché mi serve per incalzarti, uno, eh, il giorno della sentenza eh, uno degli avvocati difensori di, di Bellini ha detto una cosa che secondo me eh, lo dico lo come giornalista come, non come avvocato che non sono, poteva evitare di dire, ecco, ha detto questo, questo, questa sentenza ci insegna come i processi come questo processo non doveva celebrarsi a Bologna? A me è venuto spontaneo dire a Catanzaro forse, Io ho detto, cioè, mi è venuto spontaneo, non so se, se, se è chiaro il riferimento, eh, invece credo che vuol dire, noi, non abbiamo, noi familiari non abbiamo l'esigenza di vedere in Bellini, in Cavallini, in Ciavardini sì. o nella Mambro i colpevoli, A ah, noi sono persone, all'inizio erano persone, noi avevamo voglia di vedere i colpevoli, condannati, non quelle persone quindi che fossero eh, si chiamassero in un modo, o nell'altro a noi interessava noi se, se siamo convinti in qualche modo soddisfatti di come è andata avanti non dico della sentenza ma di come è stato portato avanti il processo è perché ci sono, sono stati portati degli elementi di grande sostanza, io un altro elemento che mi posso permettere di dire e che mi dava fiducia, rispondo io alla domanda di Andrea è che la controparte, gli avvocati, i difensori, non discuto, il, non discuto le loro capacità, ma discuto il fatto discuto. Ero contento perché non portavano elementi, secondo me, altrettanto sostanziosi, altrettanto... Eh, sì. Sento delle... Okay. Quindi, ecco... Eh, sì, Forse sembra... perché non li avevano, eh? Però, sì, sì, vedendo anche cose fatte che sembravano fatte da, da un bambino di sei anni, no? Delle... Posso permettermi di dirlo, io non sono l'avvocato e quindi... Quindi mh, bene, insomma, bene che ci fosse una città dietro, una città con delle amministrazioni che si, sono, che si sono costituite parte civile, quindi Bologna, ma la regione Emilia Romagna, che si sentisse il peso non del volerli condannare, ma di voler fare giustizia e voler fare un processo fatto bene. Questa è la nostra richiesta, una, una giustizia non solo per noi, questo io, lo dico tutte le volte, cioè non è per le vittime eccetera, è proprio per una comunità una democrazia eh, per l'attacco alla democrazia di come, di come diceva prima Andrea no? che ha usato persone come strumenti però era un attacco alla democrazia quindi credo che l'Italia avesse bisogno di, di questo processo e in questo se posso lanciare così un eh, so che Filippo non, non, non c'entra però vuol dire l'impatto che ha avuto, l'eco mediatica che ha avuto su Bologna importante, io l'ho sentito, l'ho riconosciuto, l'ho visto, sulla regione Emilia Romagna sì, al di fuori dell'Emilia Romagna sono mi sarebbe piaciuto che, che ci fosse un, capisco che ci sono tantissimi temi e, e sia un mondo complicato, però che ci fo, il peso di questo, di questo processo arrivasse, arrivasse a livello nazionale perché è davvero un processo non storico inteso di che, storico perché è importante e per come è, com è avvenuto, è importante per la storia giudiziaria, non come ricostruzione storica, ecco, poi Andrea eventualmente lo può dire meglio, Guarda, ma è lo, ci, è ci lo ci stesso crediamo. destino che hanno subito molti grandi processi per mafia a Palermo, che sono, che sono passati nel, nel totale o quasi di disinteresse se non nelle fasi finali della sentenza da parte dei... Le grandi organi di informazione, se non ogni tanto qualche, però diciamo, con regolarità non sono mai stati seguiti. Io volevo dire una cosa che secondo me è proprio un dettaglio ma è importante, è che gli imputati si sono difesi, si sono difesi in forza di una base che c'è nella nostra Costituzione, che è l'articolo 111 della Costituzione. Tutto sommato, voglio dire, c'è stata una dialettica intensa fra parti in questo processo e eh, pur a fronte di questa, come dire, eh, l'esame incrociato dei testimoni, eh, ogni parte ha portato comunque documenti all'attenzione della Corte, la Corte per adesso in primo grado ha condannato eh, eh, Paolo Bellini per concorso in strage e gli altri due imputati per depistaggio e per false informazioni aggravate al pubblico ministero. Chiaramente non è un processo che finisce qui, questo processo arriverà eh, in appello e poi se del caso in Cassazione eh, comunque finisca anche l'appello, quindi i tre gradi di giudizio per reati così gravi sono scontati, ecco, per cui è una battaglia che continuerà, però ecco, nella dialettica fra parti per adesso siamo riusciti certamente a capire: c'è ecco, cioè un dato che non ci toglierà nessuno. L'indagine della Procura Generale e il dibattimento hanno consentito di vedere la natura sistemica del tipo di criminalità oggetto del giudizio. Le responsabilità individuali per adesso sono state affermate, adesso il passaggio. Necessariamente devo farlo l'avvocato, il passaggio prossimo è leggere la motivazione della sentenza. Poi chiaramente ognuno da una parte cercherà di criticare e di ribaltare e noi dovremo proteggere e tenersi stretto eh, questo risultato. Eh, abbiamo attraversato chiaramente mille difficoltà, lo dico senza retorica, soprattutto nell'ultimo anno, eh, ne troveremo sicuramente delle altre sul nostro cammino e le affronteremo sempre al meglio delle nostre possibilità uniti l'unione eh, fra soggetti fra l'associazione, noi avvocati la procura generale è eh, l'alchimia che ha anche consentito eh, di fare questo processo e di condurlo eh, in porto positivamente per la pubblica accusa Quindi questa unione di intelligenze di energie, di eh, capacità eh, continueremo a proiettarla anche nel futuro. Bene, credo che siamo d'accordo. Possiamo concludere, eh, grazie, e eh, continuiamo. Grazie.